Effettivamente, come dicevamo, la certificazione halal è diventata un'esigenza nel momento in cui ci si è resi conto che la comunità islamica in Italia non è una comunità eh, come dire, con dei numeri residuali, ma si tratta ormai di un milione e mezzo di musulmani residenti in Italia eh, che vivono, lavorano, crescono e che quindi hanno anche un'esigenza relativamente all'aspetto dell'alimentazione di rispettare i progetti religiosi della loro religione di riferimento che è l'Islam. E in questo senso qui devo dire che le aziende italiane si sono mostrate abbastanza reattive, nel senso che eh, da una parte eh, ci si rende conto che questo aspetto della certificazione ad A, quindi di conformità ai progetti religiosi islamici, eh, è un qualche cosa che... Ha a che fare anche con dire, una sensibilità interculturale all'interno eh, della società italiana in cui sono poi alla fine presenti più componenti tanto in senso eh, di origini, di nazionalità quanto in senso di declinazioni di, religiose differenti. Dall'altra parte però è anche un'occasione di mercato, è anche un'occasione di business per le imprese italiane perché dicevamo prima se ci sono un milione e mezzo di musulmani in Italia è vero anche che ci sono quasi due miliardi di musulmani in mondo che hanno comunque la necessità che gli alimenti destinati al loro consumo rispettino determinati requisiti. In questo senso eh, la Italia che lavora sotto la sorveglianza della comunità religiosa islamica italiana, autorità religiosa, la Coreis, eh, ha iniziato a cercare a coni di coniugare la maniera più armoniosa possibile la dottrina tradizionale relativa all'alimentazione e alla disciplina come dire, eh, dei cibi con il contesto industriale contemporaneo occidentale dell'industria agroalimentare italiana. Dal connubio di queste due istanze eh, è nato questo primo disciplinare per i prodotti agroalimentari in cui sono dettate le linee guida per conseguire questa certificazione che è una certificazione volontaria di prodotto che in un certo senso si iscrive appunto fra le altre certificazioni convenzionali già presenti ma che si differenzia invece soltanto per il fatto di avere una fonte che non è una fonte convenzionale ma è una fonte religiosa, infatti si tratta di declinare in questo contesto industriale dei precetti che hanno un'origine o nel Sacro Corano, nella Rivelazione, oppure nell'esempio del profeta Muhammad. Eh, ecco, la capacità di tenere insieme queste due polarità e questi due aspetti è un po' l'origine, ecco, di un risultato di un certo successo per le aziende italiane e soprattutto in una prospettiva di internazionalizzazione, Paesi del Golfo, piuttosto che del sud-est asiatico, sono i principali mercati di destinazione dei prodotti italiani certificati halal eh, e al tempo stesso forse una maggiore attenzione sarebbe richiesta per la comunità islamica residente in Italia, tanto dalle aziende ma forse soprattutto dalla grande distribuzione, perché sembra un po' di dover constatare una certa prudenza o delle considerazioni più di natura eh, di opportunità sociopolitica piuttosto che di effettivo ricaduta possibilità di ricaduta commerciale nel riuscire a proporre in maniera dignitosa anche a livello di layout all'interno dei punti vendita della grande distribuzione italiana di halal quindi di punti dedicati o percorsi dedicati ai prodotti certificati halal. Non si tratta più di una questione di nicchia, si tratta di un'esigenza che riguarda un milione e mezzo di persone. Ci sono più di 60 aziende italiane che abbiamo certificato, una maggioranza eh, relativa e eh, una maggioranza di grandi aziende dell'agroalimentare italiano. Poi c'è un buon numero eh, di media impresa e poi però abbiamo anche un 10-15% delle nostre aziende certificate che sono piccole aziende o anche aziende familiari con due dipendenti, tre dipendenti eccetera, quindi dai grandi gruppi dell'agroalimentare italiano fino al prodotto di nicchia di un'azienda con una condizione familiare.